Benvenuto su questo nuovo video in forza Horizon 5 Io sono Sphere e questo è un altro episodio di questa serie che mi sta facendo un casino Ci eravamo lasciati proprio qui con l'evento da fare Quindi direi di andare immediatamente alla spedizione a Baia per completare questa spedizione e stabilire l'avamposto di Baia Horizon ah, Andiamoci Io nel frattempo ho preso qualche insegna, comunque vorrei dirvi che questi gameplay sono Forza Horizon è proprio il gioco del chilling, del chilling totale, voi dovete prendere questi gameplay come un modo per rilassarvi essenzialmente, li guardate, state nel chilling, lasciate un like, vi iscrivete, condividete il video, no? tutte queste cose se volete farle fatele, mi fanno solo che piacere ma ovviamente non sono indispensabili. Nel frattempo sto ancora andando con la mia Huniga, che mi sta piacendo parecchio come auto. Non l'ho ancora potenziata, dite che conviene potenziarla effettivamente? Oppure ci saranno altre auto migliori nel corso dell'avventura? Che bella derapata, è una roba. <ride> Là c'è un'insegna di viaggio rapido Vediamo se riesco a prenderla Oh no no no no no Vediamo dov'è eh, Eccola qua Facile da prendere Mia Tiriamo anche giù un po' di alberi Perché la deforestazione in Messico fa sempre bene No Non si dicono queste cose Comunque se sentite un audio migliore rispetto allo scorso episodio è perché ho cambiato microfono. Se volete sapere cosa ho preso vi lascio il link in descrizione. Comunque è un Ryzen Mini che per iniziare va più che bene. Ridendo e sterminando siamo arrivati qui all'evento. Partecipa all'evento, non vedo l'ora perché di solito gli eventi di Horizon sono davvero fantastici. Sono una delle parti più belle del gioco. La gran caldera. Quindi andremo sul vulcano. Stiamo guidando di nuovo una Hunicon. Un vulcano, quindi ci andremo. Non vedo l'ora. Uh, sta anche rottando. Oh dai, che figata. Purtroppo non ho ancora la sfida fotografica per non l'ho ancora sbloccata per fare le foto le auto eh, ci arrivo. Ci arrivo, bro calmo martellone. speriamo. <ride> no, dai che figo volevo vedere la cima del vulcano e sono uscito fuori strada. Il vulcano non è mai Beh, hanno un vulcano vuoi che non lo usino effettivamente, dai, sarebbero... sarebbero stati troppo stupidi a non sfruttare il vulcano. Pure un elicottero. be no! no! No! Cosa ho fatto? Aspettami, elicottero, aspettami. Che play del chilling di sto cazzo, guarda proprio. Remy, qualcosa steam dai, prova a guidare un po' meglio adesso, altrimenti vedete un gameplay pietoso e giustamente vi incazzate. Raggiungi il cratere della Gran Caldera. intanto immagino che stiamo che sbloccando questa strada quindi ottimo filmatino raggiungi la buggy per continuare è di qua è qui dentro? no non credo Ah, ok Dobbiamo quindi raccogliere un campione del lago Distruggi 5 sfiate di vapore per rilasciare l'energia geotermica Intanto andiamo ad indossare Cambia abito, ok, tutta termica del vulcanologo Wow, che lusso Suited e booted. Ok, trova un luogo dove posizionare il sismometro. Il sismometro. Seguiamo un po' questa... No, questa strada ci riporterà giù immagino. Quindi no. Allora, eccoli lì i geyser. Ne vedo due. Andiamo a distruggerli. Terpiglia merda. Qui dietro c'è un altro. Fuori. Poi là ne vedo un altro Dov'è il quarto? Dov'è il quarto? Beh intanto sblocchiamo anche la stradina Che male non fa Eccolo là Quarto e quinto Guarda lì in fila Ma no, questo l'ho già distrutto Mi ha ingannato Eeeh L'altro, forse qui dietro? Qui sopra? Eccolo! Quello cos'è? Sierra? È il luogo per piazzare il sismometro, magari? No, esci, non credo proprio. Torniamo nell'area del vulcano Aia Oddio Non voglio finire nella lava Ah ma come lava Beh, Distruggiamo anche un altro geyser Che male non fa Liberiamo questa energia geotermica Eccolo il sismografo Il sismometro Non è il sismografo Rileva terremoti hanno fatto anche le cutscene di lui che posiziona il sismometro C'è da dire che si sono impegnati comunque a fare questo gioco eh. No, ho rotto il vetro Ok, ed ora dove devo andare? Raggiungi la buggy per continuare È quella che mi sta facendo vedere lui? Devo, devo arrivare qui, o questo è un punto che mi sono messo io a caso. Beh, proviamo a seguirlo, vediamo dove ci porta. Comunque l'ambientazione del vulcano è fantastica. Io sono stato eh, veramente sull'Etna e è stata una delle esperienze più belle che abbiamo mai vissuto. No, non era di qua. Ok, stava andando da tutt'altra parte. Quindi togliamo questo segno perché ci confonde e basta. Non posso toglierlo, perfetto. Magari si è buggato. Andiamo a prendere la buggy allora. Cerchiamo questa buggy. E, uh, sto guidando davvero da cani. Si vede che è la prima missione della giornata. Allora la buggy Vediamo un po' dove possa essere Qui no Questa è una casetta Sì è solo una casetta Ah tra l'altro quello che abbiamo fatto Era tutto facoltativo Ho letto adesso che sono riconoscimenti facoltativi Proviamo ad andare per questa strada Là vedo un insegna okay. che Io per non saperne leggere né scrivere Prendo Vediamo Magari era vicino alla, alla casetta Dove ci siamo cambiati Andiamo a vedere Che era da queste parti no? Era là in fondo Allora io vedo un'altra insegna Più che altro Quindi quella me la prendo Però la buggy, sinceramente, sono queste. No, queste non sono le buggy. Raggiungi la buggy per continuare. <ride> Bella lì, ma dov'è? Scommetto che sto facendo una gaff incredibile. Ed è facilissima da trovare, in realtà. Eh, boh, evidentemente devo davvero seguire allora la strada. E devo tornare giù No, qui è da dove sono partito Come obiettivi mi da solo questi tre Questa è la zona in cui devo stare Molto probabilmente non posso uscire E quindi dove sta la buggy? Ma vuoi vedere che è il punto in cui mi dice di uscire? Si, è, si è erra Perché effettivamente là ci sono due autom Non ci ho fatto caso effettivamente a quali fossero anche perché c'è il simbolino del Dryvatar. Ah! Mmm. Erano queste. Attività estrema. E allora andiamo con l'attività estrema. Mangia la polvere, Ramiro. Sapere ruttare ma guardate che bel cielo Questo l'abbiamo fatto anche nel tutorial Era lo stesso tracciato nel tutorial E si va giù nel chilling Più totale Una vera gara di baia, vediamo. Uh, ed inizia così la gara, bello. Manteniamo la velocità il più possibile Non frena molto quest'auto, eh Spostati! Vai, facciamo le curve strette E superiamo anche Flawless Cowboy Via! Ok, forse era scriptato. Però l'obiettivo con i 30 punti me lo prendo volentieri. Shoulder to shoulder with the 500 and 1000. Cross Quanti punti mi sta dando? <ride> Quanti obiettivi ho fatto here. a casa? Uh, mi hanno anche dato l'auto, perfetto. E il messaggio comune. E un altro messaggio comune. Continuo. Baha non Baia. Baha. Perché è Balà, non Tamer. Questa è una citazione che qualcuno capirà. For cross country in? vai, iniziamo a collegare i cross country Eccole so Eccole qua anche questa qui è nuova ce ne sono un bel po' eh e le inizieremo a fare nel prossimo episodio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 E lascia sfira tutto al prossimo video.